Ciao amici di Youtube e non solo, sono qui per ricordarvi l'appuntamento di domani, mi raccomando puntuali alle 9.30 Parleremo nuovamente di musica insieme a vinili che ho trovato nell'archivio della radio e vinili magari che mi hanno colpito per la copertina o perché magari particolari anche come musica sicuramente lei eh, non la conosco ma mi piaceva l'album e così ho detto ma si sì, proviamo a sentire come sarà poi passeremo al, nostro, al mio cantautore preferito uno dei preferiti eh, Ron e questo è un album magnifico ascolteremo anche un brano estratto da questo album passeremo poi alla musica dei Getrotal, eh sì, questo flauto di Jan Anderson che e eh, impreziosirà anche la nostra mattinata Per poi chiudere Visto che in questi giorni fa caldo Sembra di essere un pochettino al mare Non possiamo ancora metterci il costume Ma poco ci manca se continua così Ho trovato su questa copertina di questo vinile Una barca E quindi mi ha riportato al mare Per cui ho detto perché non passare anche l'oro Ovvero Steel, Crosby e Nash Questi sono solo alcuni dei brani Che passeremo domani mattina insieme Sicuramente aspetto le vostre proposte E che dire... Eh, racconteremo magari anche qualche storia curiosa, perché no? Intanto vi aspetto, vi ricordo l'appuntamento, domani qui puntuali, mi raccomando, martedì 4 febbraio alle ore 9.30. Ciao, buona serata!